Io sono grato, io non conoscevo questo, questo scurcio culturale, devo dire la verità, interessante. Ha dato voce a un qualcosa di lontano, almeno da un punto di vista chilometrico. Eh, è uscito fuori che invece è un, un, una Chernobyl italiana, non soltanto campana. Quindi ne sono grato. E sinceramente ci è, è piaciuto, siamo venuti qua a volentieri appena abbiamo saputo che c'era questo incontro stasera. Abbiamo voluto partecipare, è stato un dibattito uh, utile, è stato piacevole parlare con, uh, con tutte le persone che ci hanno dato voce e abbiamo avuto anche delle risposte soddisfacenti, una bellissima proposta da parte del Presidente di Libera.